Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io mi chiamo Salvi. Qual è il colmo di un orologio di un criminale? Passare all'ora legale.